di questo esemplare di 4.30 scuderia si è sentito addirittura in dovere di farmela guidare. Questo vuol dire che Officina del Pilota is on fire. Ragazzi, siamo troppo forti. Ed è merito vostro. Qui stiamo parlando del Non Plus Ultra. La 4.30 scuderia rientra tra le auto migliori del pianeta Terra. Tra le Ferrari ce n'è solamente una che mi fa impazzire più di questa ne pensa signor Torrisi, di come sale di giri il 430 Scuderia? Salire di giri? ragazzi io vi dico che noi dovremmo essere orgogliosi di essere italiani solo per come sale di giri questa macchina è una cosa da brividi sfioravo giuro il pedale del gas e lei Ancora si costruivano macchine pensate intorno al pilota in quegli anni lì, questa macchina nonostante avesse a fianco una meravigliosa creatura, ovvero una 458 Spider, in qualche modo mi calamitava assi. Sì. Spaghetti e mandolino, sì, sì. E poi ti giri e c'è questo motore che incombe qua dietro, che fa paura così bello, nel suo bel vano rivestito di carbonio. In particolare ringrazio Davide, il quale mi ha detto che questa macchina è stata guidata niente po', po di meno che... Sei un grande, ma poi la macchina che ha guidato Michael Schumacher, ma quanti anni fa? Ma ti prego, raccontamelo! Cioè io, io... Matteo, ho messo le mani sullo stesso volante, le chiappe, sullo stesso sedile, di dove le ha appoggiate, Michael Schumacher? Beh, è stata una bella emozione. Metti like, ci sta come ci sta, che me lo commenti e ti iscrivi al canale se ancora non l'hai fatto. Basta di chiacchierare, andiamo a bordo con Davide. Che spettacolo, il proprietario, simpaticissimo. Belli del nord del sud. Ti prego raccontamelo Beh allora ti racconterò qualche qualche cosa simpatica Forza Allora maggio 2008 quindi ti dicevo che siamo stati invitati da Ferrari a Fiorano Arriva lui Eravamo nel box della pista di Fiorano Entra in macchina con me si sì, si sì, al posto guida la prima cosa che mi ha colpito meticolosissimo si è registrato volante specchi specchio interno cinture tutto prima di partire attento al dettaglio poi dopo di chi si rivolge verso di me e mi dice in italiano okay. come vogliamo andare <ride> che vuol dire? io l'ho guardato per dire c'è cioè, il mio idolo, sette volte campione del mondo come vogliamo andare Dico, come sai fare tu? quando ci hanno una... detto che c'era Schumacher siamo partiti veramente con grande gioia e solo la Ferrari può fare una cosa del genere Parte a bomba, toglie tutta l'elettronica Io adesso non mi voglio vantare ma la pista di Fiorano la conosco metro per metro Sì. Bene, su alcuni punti dove lui, dove io scusami, staccavo Lui neanche immaginava di toccare il freno Io mamma. a un certo punto la curva a gomito che c'era Pensavo che stava andando fuori strada, all'ultimo lui gira il volante con una mano sola a sinistra. Per fare questa curva a gomito, tutta la macchina tutta di traverso no, no. e lui non guardava neanche la curva, si era girato verso di me e rideva. No, vabbè, ma che Io mozzi... lì! <ride> basta! <ride> Quando siamo arrivati al box c'erano tutti questi uomini di Ferrari. Io scendo davanti a lui, busso sul tetto della mia macchina. Ho detto, beh, quello che hai visto adesso non lo vedrei più. Mai più! Se sono tutti a ridere, compreso lui. passato giornata un, un altro mondo e lì ho capito perché che io faccio l'impridore dalla mina e non faccio filo And now we're going to throw the cars around the track in order to uh, show what it is capable of Ci siamo, signori, bentornati su Officina del Pilota. Oggi è una giornata per me davvero emozionante perché questa auto è un'auto che io ho sempre sognato guidare e lo faccio grazie al mio grande amico Davide Papa che mi dà l'occasione, l'opportunità, il privilegio <ride> di farmi, farmi godere. <ride> perché qua si tratta di godere, o oh no, o sbaglio. Beh guarda, sicuramente godrai solo tu perché sei tu quello che guida. <ride> esatto. È la 4,30 scuderia. È una versione un pochino più leggera, una versione più avanzata tecnologicamente, più pensata per il piacere del guidatore Perché è stata alleggerita di ben 100 kg rispetto alla, alla F430 30. Esattamente Rappresenta un po' quella cattiveria, quell'essere così pensata per la pista perché... Dai guardala all'interno, è veramente una cosa che nelle auto moderne, nelle Ferrari moderne si vede un po' meno C'ha questo cambio F1 che è davvero una fucilata, un'accettata, qualcosa di incredibile se pensiamo che è un singola frizione Non mi fa assolutamente rimpiangere il doppia frizione assolutamente basti pensare che quando è nato ha stabilito il record di cambiata pensa che a differenza di doppia frizione questo è un cambio meccanico elettroattuato sì. e quando uscì la scuderia fu, fu imposto il nuovo record di cambiata pensa che cambiava in soli 60 millisecondi a 0,20 a 26 millisecondi dalla cambiata della Formula 1 ma è <susurra> Eccezionale, Formula 1 cambiava in 40 millisecondi, questa cambia, cioè a un certo numero di giri, a 60 millisecondi. Sì, è vero, dobbiamo essere in modalità race e dobbiamo essere oltre i 5.000 giri per avere la cambiata a 60 millisecondi. È vero, sei, come vedo sei molto informato, eh? sei molto preparato. La, la F430 cambiava in 150 millisecondi. Quando io presi questa, la prima cosa che mi stupì era la cambiata, sì. che era notevole. Il motore è un 4308 di cilindrata. Uh, sviluppa 510 cavalli tecnicamente solo 20 cavalli in più rispetto a una F430 ma è come li sviluppa, come li usa mm. che lì c'è la differenza il modo in cui te lo racconta l'erogazione è diversa il rombo è fantastico non che la F430 Fosse non ha un ottimo rombo eh. però qui è uh. considera che all'epoca questa vettura faceva uno 0-200 in circa 11 secondi e il chilometro lo percorreva in meno di 21 secondi Devastante Numeri incredibili per... Consideriamo che era il... è stata presentata nel 2007 È vero che le auto che sono nate dopo Sono più efficienti Sono più veloci Magari sono più affidabili Più maneggevoli Ma quel sapore così rude Così diretto In connessione col pilota Fino al 2007 c'è stato Tant'è vero che aveva come concorrente la superleggera La GT3 RS Ma dopo quegli anni lì qualcosa è cambiato Te ne sei accorto? di questo me cambiamento me ne sono accorto perché è come se le vetture avessero, avessero messo alle vetture dei tappi ok E già una prima considerazione perché qui ancora ci godiamo della vecchia meccanica nuda, pura così come veniva costruita, costruita così come veniva pensata oltretutto e si parlava poco di emissioni e quindi ci godiamo un po' più le macchine ecco perché molti che le vetture di una volta siano decisamente più divertenti sì, delle vetture più emozionanti e tu, tu guidi anche auto moderne Sì. come Beh. ti trovi qual è la differenza principale tra le auto le young timer e quelle moderne partiamo dal presupposto che ultimamente si sta eh, le case automobilistiche stanno ricorre, rincorrendo la prestazione assoluta e io su questo non sono onestamente del tutto d'accordo. Perché, avendo anche vetture sportive moderne, mi sto rendendo conto che per alcuni aspetti sono un po' meno divertenti rispetto alle precedenti. Ovvero, la ricerca della prestazione assoluta sta togliendo piacere alla guida. Ok. Io, quindi, quando guido delle vetture, prima di tutto ho bisogno di ritrovare il piacere avere le giuste prestazioni Non prestazioni esagerate come Lo 0-200 in 6 secondi O oh, no, a me piace Guidarla la vettura, viverla Capirla, sentirla in pista eh, In curva Sul rettilineo, ma avere delle sensazioni Che siano sensazioni di piacere Bellissimo. E non solo di accelerazione E quindi rispondo alla parte tua Il futuro, beh io mi auguro Che non sia un futuro Che tende all'elettrico eh, ahimè, Oltretutto sembrerebbe da notizia proprio di ieri sì. che la Commissione dei Trasporti Europea stia ritornando sui suoi passi sulle vetture endotermiche. E questa è una prima bellissima notizia, per la prima volta in Europa si comincia a mettere in discussione la vettura Full Electric. Adesso parrebbe che vogliano, quantomeno le prime notizie sono queste, che vogliono rivedere il discorso del motore endotermico con i nuovi carburanti. Uno di questi è quello che verrà testato il prossimo anno in Formula 1, che sarà a bassissime emissioni di scarico, per cui non, non cercheranno più zero emissioni di scarico ma rivogliono ridurre rispetto ad oggi, nel 2035, le emissioni di scarico del 90%, rispe del 90 rispetto ad oggi. Bella notizia, soprattutto per noi amanti dei motori tradizionali, eh, che ci fa ben sperare per il futuro. Questo è un vuoto aspirato, poi ci fu quello del 458 Sono dei motori veramente unici che portano la vettura a ben 8.500 giri Con un urlo che è qualcosa di incredibile Ferrari è un po' la regina Ma non perché siamo italiani o perché siamo di parte Bisogna dire la verità Davide, queste sono auto uniche, incredibili tutti i miei utenti sanno quello che ho portato sul canale E comincia a essere una bella lista E fare un termine di paragone adesso è più obiettivo, più maturo come pensiero Beh sì, assolutamente Ferrari per me rappresenta sicuramente È il marchio che ci invidono in più al mondo In assoluto Ed è tutto italiano la cosa più bella è questa Girare con una Ferrari Qualche volta ho avuto il piacere di poterci andare all'estero sì. E vedere tutti quegli sguardi di, di, ammirazione. di ammirazione per il prodotto Non per me perché Certo ne le ho inventate io né tantomeno le ho costruite io Però è un prodotto nostro sì. Lo dobbiamo tutelare a tutti i livelli È una delle nostre eccellenze Tu hai un'attenzione maniacale Prima ho appoggiato un pezzo di scotch, ragazzi, sul tetto della macchina e Davide per poco mi si mangia e fa bene, ha ragione, perché queste auto vanno trattate veramente con cura con i guanti, con estremo rispetto, soprattutto quando le si guidano è ovvio che non faremo il test di nonno col cappello ma adesso ve la facciamo sentire un po' però era anche molto, molto interessante sentire chi, come Davide, è molto esperto in materia cioè, fammi capire bene questo volante qui, questo sedile qui, è lo stesso dove ci ha messo le chiappe Michael Schumacher. Quel volante l'ha toccato lui con i guanti o senza guanti. Ma sta registrando? Certo. Ah, ok. <ride> nostri ascoltatori un po di che si tratta come suona questa macchina qual è il suo vero carattere il suo carisma perché altrimenti s'arrabbiano no che dici dai non ti irrigidire eh non ti rigidire non è tanto è incredibile poi con questo contagiri giallo qui al centro del dashboard è veramente sensazionale io so che questa vettura tu non la fai guidare a nessuno quindi già per me è un grande onore Te e tuo fratello ovviamente avete entrambi la firma qui sopra Beh guarda, sono è la, la quarta avanti. persona che guida questa macchina Quindi io, Christian, mio fratello Michael Schumacher, Matteo Torrisi Beh per me questo non è un onore, è qualcosa di più Mi fa piacere molto che tu lo dica questo perché è la verità eh, Io ti ho avuto modo di apprezzare molti tuoi video Per la professionalità che ci metti, per l'attenzione e quindi ti devo essere sincero mi sono quasi sentito in dovere di <ride> mettere a disposizione una vettura per farti fare un video oggi no, no, sono contento molto contento anch'io. posso dire ai nostri ascoltatori che mi hai mandato una mail scrivendo ciao Matteo, così cosa? io ho una 4.30 che ti vorrei far guidare e non solo è quel, e non solo che in qualche modo a me ha scatenato quella curiosità Frenata, praticamente, tasto on off, tocchi il pedale subito pronta nonostante sia un impianto carboceramico che teoricamente avrebbe bisogno di riscaldarsi, beh adesso diciamo che lo hai già riscaldato, la frenata è portentosa, d'altronde con queste altissime velocità non si può rinunciare a un impianto frenante. E qui, Ferrari ha fatto un lavoro stupendo 398 mm all'anteriore con un carbo ceramico che veramente starei ore a guardarlo. Ore, ma quanto è bella, che cos'è! che cos'è e poi che dinamicità di guida che grinta è una macchina che ti aggredisce sotto ogni punto di vista senti questa stradina dai stiamo passeggiando piano piano dolci dolci lei comunque è comunque pronta sta lì dice cioè, Mattei che vuoi fare? è cattiva che vuoi fa? è aggressiva cattiva, e si fa no? trovare veramente sempre veramente pronta. sempre sempre pronta è eh? un motore vuoto aspirato ma là sotto ce n'è subito ragazzi se avete questa macchina è piacere ma l'opportunità di guidarla portatela in pista perché ovviamente è il suo habitat short shifting, così la sentiamo è piatta, eh, sembra davvero molto piatta e adesso le sospensioni sono ancora in modalità stiamo andando a passeggio o sbaglio a passeggio se mi sento. se mi vedi un po' rigido è perché io come puoi capire non sono proprio abituato a stare seduto a destra. Eh, un po' di anzi infatti viene anche, anche a me. Se questa vettura è una vettura eh, che tu stai portando in maniera ancora tranquilla nel sì, so. La tengo, è tutto sotto controllo, amico mio, stai tranquillo. C'è feeling immediatamente ragazzi, è un rasoio Questo bellettino rosso qui Che è qualcosa che fa proprio godere Godere tanto veramente, La frenata Prontissima Che serve a fronteggiare Un'erogazione del genere Qui parliamo di una macchina che ha 510 cavalli E poi quanto cammina ragazzi sta macchina se vuoi sfrutta questo rettilineo La vogliamo sentire un attimo Una piccola accelerazione Arriviamo sugli otto e mezzo Vediamo com'è Dai tutto sudato la notte <ride> Davide dov'è Davide oddio Michael Schumacher macchina senza senso costruita attorno al pilota E sentiamo la seconda qui non aver il problema, non è il povero piano aprire piano quando lo sterzo è carico seconda marcia forza Ferrari mamma mia che diavolo signori <ride> Che bella, che bella, che bella Non posso dire che mi piace molto di più della super leggera Anche se non voglio che faccio la fungia No, non può cambiare così Scalatina Acceleratina! Sinfonia, signori Sinfonia E tu oggi mi hai fatto sentire anche per poco Un pilota Io di questo ti sarò sempre grato tu invece ti devo dire anche questo anche io ti devo ringraziare perché mi hai ricordato che io a destra non mi ci si deve io ho ordinato questa vettura prima ancora che uscisse motivo per il quale mi fecero un contratto con un'intestazione un po' F430 alleggerita light addirittura allora poi D'accordo con Ferrari, decisi di andare a personalizzare la vettura in atelier direttamente in fabbrica, una delle cose che ti dà Ferrari, che è bello! Un'opportunità unica: ti accolgono, ti fanno vedere l'atelier, ti fanno vedere la catena di montaggio, puoi toccare qualsiasi cosa, ecco, un esempio su tutti. Le cuciture sì. ci sono di vario taglio, ah. e tu ti scegli, oltre il colore, anche la dimensione della cucitura Ma che. Quindi vuoi. lo spessore della cucitura Lo spessore, certo. Do affina in un modo in un altro quindi ci sono delle attenzioni dei particolari che benessere immagini. che benessere e oltretutto poi quando vai il bello è che una volta che hai personalizzato la vettura ti portano anche a pranzo o a cena quindi ospiti di ferrari eh, devo dire bellissimo e ti fanno sentire a tuo agio cioè veramente uno di loro ti fa sentire Uscì questa, le prime foto avevano questa livrea doppia che tu hai messo sulla mia, però in foto non rendeva e io e mio fratello dicevano no, assolutamente. Quando la prenderemo, quando la, la personalizzeremo, la livrea non ce la metteremo. Arrivati a Maranello all'epoca, l'Atelier aveva un'apertura a serranda, quindi cominciano ad aprire questa serranda. Si comincia a scorgere il muso, mano a mano che si alzava si scopriva sempre di più. Aveva la livrea, ma dal vivo aveva un altro effetto. Come la vedemmo? Assolutamente un con livrée, <ride> <ride> sicuro. <ride> sì, sì, sì, sì, sì. I primi 6.600 euro di opzionale due strisce. 6.600 euro nel 2000, noi ne l'abbiamo personalizzata nel 2007 per averla poi nel 2008. Sì e poi da lì ci mettemmo l'interno era il tessuto tecnico cioè invece decidemmo di metterci l'alcantara le cuciture rosse i cavallini rossi sull'appoggio a destra l'estintore i led sul volante l'impianto stereo col navigatore che era un'opzione per questa vettura le nostre firme sul truscotto e poi altre cose di meno importanti ma per renderla più esclusiva possibile e più sentissimo. vicina ai nostri desideri Ti dirò di più, se potessi, me la comprerei subito E tu lo sai quanto sono restio io Che ti dico sempre, no non me la comprerei Adesso Questa dirai... è una vettura che in un, in un garage Se si può e se si sì, di, di auto Ci va assolutamente messa Ma per il piacere di guida che dà Sì, sì <ride> Sei un grande, dammi il 5, sei veramente un grande E grazie, grazie. Stare con questo uomo qui a fianco è un'esperienza tanto bella quanto un la della Anche per me è stata una bella esperienza. No, dai, non dica un Un'esperienza uh... diversa. <ride> sì. Diciamo, una bella esperienza da non ripetere, però. C'è il team, c'è il team, visto, visto. Vedo, vedo. Ciao, ciao, signore. Ma insomma, se mi piace il caricatore di porco? A vede più prima si vedeva. Muoio, muoio. No, no, funziona finché vedi il tasto, il tasto rosso. Beh, questa penso pure andare carina, bene. carina, carina, carina, carina. Eh, no.